Finalmente sono passati forse 20 giorni da quando questa moto zappa, non sono riuscito mai a provarla perché tra il vento che non mi permetteva le riprese e la pioggia praticamente siamo arrivati a metà marzo. Ora l'ho già utilizzata un po' ieri, ho zappettato il prato, quello vecchio, farò poi il video sul prato nuovo con uh, i nuovi semi. Allora adesso è il momento giusto, il terreno è in tempera, ieri ho fatto uno scroscio d'acqua, era una settimana che non pioveva ma roba di 3 minuti, quindi il terreno è ancora leggermente pesante ma mi accontento, va bene così, non danno pioggia nei prossimi giorni, si asciugherà quindi adesso do una fresata qui in questa parte qui metterò i piselli e quella parte lì metterò le patate ovviamente dovrò recintare se no il mio amico istrice tornerà a trovarmi è l'occasione per provare la moto zappa della Puber, la Vario e vediamo come va vediamo come si comporta ma io l'ho già provata ieri e veramente mi sono divertito adesso lo vediamo insieme Allora il mio terreno è in pendenza, eh? quindi freso in modo trasversale, almeno rompo il terreno e poi dopo passerò in modo incrociato. Quindi prima marcia, piano piano, ho tirato sulla ruota perché sennò non si può fresare. Ok, allora mi allontano così riesco a parlare. Ho fatto due passate alla prima velocità, ora sono curioso di provare la seconda velocità che ovviamente darà una maggiore velocità alla fresa e su terreni già lavorati penso che dia il massimo dell'efficacia. Dell la proviamo insieme. Allora, ragazzi, che meraviglia! Io veramente ho sempre avuto macchinari un po' datati, quindi avevano i loro anni avevano la loro usura. Questa moto nuova è meravigliosa perché mi permette di scendere a una profondità tale che io non ci sono mai arrivato. Eh. Io scendevo a questa profondità soltanto quando avevo il cubota. Vi faccio vedere, non ho con me il calibro, ma cercherò di scendere. Allora, allora, allora, allora, praticamente. Siamo scesi, scusate il gesto. Dalla mano fino a metà braccio. Cosa saranno? 30 centimetri. ricomincia a essere una profondità molto interessante anche per la coltivazione delle patate, che era un problema che io ho sempre avuto nel mio terreno perché non riuscivo ad andare giù in profondità terreno molto argilloso, molto duro non riuscivo a scendere quindi le patate non riuscivano a trovare un ambiente morbido e profondo dove potersi sviluppare ho risolto il problema ora qui verranno i piselli ho esagerato non mi serve questa profondità eh. era soltanto per fare un test ma guardate cos'è non ha perso un colpo il motore è una roccia vi ricordo che è il rato un ratto 210 per quanto è piccolo non ha mai ceduto un colpo la moto zappa pur essendo leggera era questo il mio dubbio 60 kg serie leggera ho paura che mi potesse dare qualche problema qualche volta saltellava l'avete visto anche voi io sotto ho sassi pezzi di mattoni insomma è un terreno che qui è stato lavorato fino a due tre anni fa ma prima è stato incolto per decenni quindi non sappiamo quello che c'è sotto, quindi lui quando trova il duro, un qualcosa, un sasso, ovviamente salta, ma non ha mai saltato in modo così pericoloso da costringermi a lasciare la maniglia della fresa, quindi tutto sommato 60 kg nel mio terreno sono più che sufficienti. Il rumore tutto sommato è accettabile, però magari un paio di tappi nelle orecchie alla lunga farebbero soltanto bene, ma è più che accettabile insomma. È un'oretta che ci lavoro non ho grossi problemi l'acceleratore va leggermente regolato perché con le vibrazioni l'usura tende a scendere un attimino di giri ma è una sciocchezza non emette cattivi odori e questo l'avevo notato anche col motore nuovo quando l'ho cambiato sul mio motocoltivatore motore nuovo non fa assolutamente odore io mi ricordo avevo un vecchio lombardini ragazzi non si stava non si stava bisognava mettere i tappi al naso e chissà quanto inquinavamo quindi anche quel problema l'abbiamo risolto parte con un giro di funicella è rimasta ferma come dicevo 20 giorni al primo colpo è partita mi è piaciuta molto moltissimo non dico che è un piacere lavorare la terra con questa perché comunque fatica ma veramente dà una grossa mano per le operazioni quelle di un piccolo orto domestico insomma loro la danno fino a 2500 metri quadri io non mi azzarderei così tanto devo finire ancora lì dove ho le patate saranno 50 60 metri e ci dovrò lavorare un po qui verranno come dicevo i piselli quindi ho già quasi finito diciamo che per quello che devo fare io oggi con un paio di ore di lavoro due ore e mezza io che non sono un professionista, me la cavo, me la cavo alla grande e ho un terreno veramente sciolto, guardate un po'. Questo è un terreno quasi in tempera, è leggermente più umido del normale, ma va benissimo insomma, è morbido quanto basta, non è inzuppato d'acqua e soprattutto non è asciutto perché sennò diventerebbe un sasso. Quindi lavorare col terreno in tempera, si dice così tempera, vuol dire quando il terreno ha le giuste qualità di umidità per poterlo lavorare con facilità insomma la granulosità è molto buona guardate sembra lavorato con una fresa di, di un motocoltivatore quindi non lascia le zolle grosse lavora bene soprattutto in seconda velocità avete visto è inarrestabile lui continua a macinare non si ferma mai sono veramente contento di questa moto zappa ovviamente ringrazio brumar che me l'ha inviata in test probabilmente l'acquisterò la, perché mi è piaciuta molto e mi serviva una cosa del genere una macchina leggera per poter fare lavori non assidui sapete che io coltivo con nodig però alcune coltivazioni come avevo detto nell'altro video non mi vengono ad esempio i legumi non vengono nel nodig perché il terreno non è quello giusto e le patate riprendo a seminarle qui visto che riesco a scendere in profondità per il semplice fatto che così libero un cassone del nodig lo posso utilizzare per gli altri ortaggi bene io ringrazio tutti voi per avermi seguito in questo video se volete fatemi pure tutte le domande che vi interessano su questa moto zappa io ho visto i costi online siamo intorno agli 8 900 euro è un prezzo medio ce ne sono altre di altre marche ovviamente che costano un po di meno però questa io ho avuto la possibilità e la fortuna di provarla e vi posso garantire che fa veramente il suo lavoro lavora bene di qualità mi piace eh, ecco una cosa l'ultima poi chiudo ho apprezzato moltissimo la regolazione in tutte le direzioni delle stegole vedete adesso com'è basso rispetto al terreno che sto scendendo io quando ho la necessità due giri di quella manovella senza attrezzi e riesco a regolare in altezza le stegole per stare dritto con la schiena questo è molto importante solo una cosa cambierei e se riesco ad acquistarla lo farò adesso è sommerso dalla terra ma il timone farò i fori e metterò le coppiglie perché mi viene più comodo piuttosto che di portarmi dietro una chiave perché a mano a volte si blocca con la terra e il bulloncino non si svita ecco quella è l'unica cosa che cambierei per il resto è perfetta così grazie per essere stati come anche oggi iscrivetevi al canale lasciate un like se vi fa piacere facciamo capire un po youtube che vi è piaciuto il video altrimenti non li passa ed è un peccato perché possono essere d'aiuto a chi magari si sta avvicinando a questo mondo deve cambiare una moto zappa in questo caso agli utensili in generale vi auguro una buona giornata ci vediamo la settimana prossima